Ciao a tutti ragazzi, qui è ForteGamer che parla e benvenuti in un nuovo video. Sincero, io non pensavo mai che sarebbe potuto accadere, eppure... Ci siamo Ragazzi sono su Fortnite Mobile Con un telefono che mi ha dato mio fratello Un telefono da gaming Non vi dico qual è la marca perché non è una sponsorizzazione Quindi non vi dico nulla Però niente mio fratello mi aveva parlato di questo telefono Ho detto quasi quasi come ho fatto col pc la scorsa settimana Provo a giocarci con Fortnite E vediamo come va Mi raccomando ragazzi per questo video cringissimo Lasciate almeno 2000 like Ma soprattutto iscrivetevi al canale e Attivate la campanellina nel caso in cui non l'abbiate ancora fatto Altrimenti vi perderete appunto i prossimi video cringe che arriveranno Ho settato un po' di cose Ho messo già le impostazioni del Controller, direi quindi di andare in game assieme Vediamo come va a finire sta cosa Non ho ancora giocato seriamente Mi sono uh, limitato a dirla tutta A mettere le impostazioni del controller Che utilizzo di solito Di sensibilità, comandi Insomma perché erano un po' tutti cambiati a dirla tutta Nonostante io abbia messo il mio profilo Mamma mia comunque voglio quanto è brutto Con tutte queste cose a schermo Veramente è inguardabile questo gioco così Tutta sta roba a schermo non mi servirebbe manco Però vabbè boh, non fa niente Ma poi perché le cose me le metti a destra? Doppie pistole? Ma da quando hanno rimesso le doppie pistole? Scusatemi Oh comunque se Voglio andare a destra nell'inventario, devo premere a sinistra, ma questa cosa non ha senso. Cioè, sono tipo invertiti i comandi, dai. Like. Che pozza grande, buona. Ok, ok, ok. Oh, buona roba, oh, buona roba. Fatemi chiudere un attimo. Tra l'altro, ragazzi... Cavolo, c'è un tizio sotto. Oh! oh! <ride> co co cosa? Scusa, siamo seri? La gente sa giocare così bene? Allora, allora riproviamoci. È stato, un, è stato sfortunato prima. Do dove sto scendendo? Mannaggia, volevo andare all'Ace Lake. Dai, questi mummi minano. Ehi, quanta gente è sì, no, no. Aspettate, ragazzi, cambiamo zona. No, comunque, non ho impostato bene i comandi. Vai you. Stupido io, dai. Oh, kill. Serio? Perché zitti? Mi dato la kill. Ok, ora va un po' meglio, diciamo. Più o meno, però sì, sicuramente meglio. Ho cambiato anche un po' le impostazioni qui delle armi. In modo che se vado a destra, effettivamente mi cambia l'arma a destra. Perché prima erano un po' diverse. Eh, raga, credo di star messo decentemente, no? Più o meno. Ok, perfetto. Ok, lui riesce a mirarmi, però fortunatamente, dato che è eh, su mobile, c'è una mira che fa un po' haare. Ok, mi fa molto piacere. Ora io mi curo e lo vado a pushare. Perché tanto è un tizio che non è forte, l'abbiamo capito. Oh, se te ne trasporta! Eh, mamma, nessuno. Mamma mia, ragazzi, <ride> mi sento così impedito, è tutto così complicato. Qualcosina nei momenti un po' più tragici. Che cos'è che si muove? Un pollo no! Fatto ragazzi che non sono proprio abituato a vedere i comandi audio a schermo Cioè quindi io se mi avvicino a un tizio lui sa già che mi sto avvicinando Ma per il semplice fatto che lui vede proprio a schermo che io mi sto avvicinando Io sta cosa non, non la capisco Tutti sti simboli che vedo che mi appaiono a schermo Per me non hanno alcun senso Cioè non riesco proprio a muovermi Per esempio no sto tizio Si, si è girato non mi ha neanche sentito Cioè palesemente non mi aveva sentito No, è quello, quello è, è il cinghiale, non è il nemico Ho scambiato il cinghiale per il nemico Non si capisce nulla, raga, con sta grafica Vi prego, basta Dov'è? Dov'è? Ok, lo vedo, lo vedo, lo vedo, non farmi cadere Ok, ok, è lì, è lì, va bene, va bene Attenzione, questo se mi mira bene Infatti mi fa malissimo Godo, godo tantissimo, brother, mi spiace Scappiamo e continuiamo, non fermiamoci Ho i tizi praticamente di fianco, ma li ignorerò Però con questi comandi, ragazzi, veramente non ha quasi senso Perché anche se io provassi a non farmi vedere da un nemico Cioè, lui mi avrebbe palesemente in faccia Esatto, anche perché sento un tizio che arriva alle spalle E devo iniziare a curare? Decisamente sua, vabbè ragazzi, io vado via Ciao, no, mi ha eliminato, Rip! Allora, siamo molto calmi, ragazzi Io sto andando a Pleasant Park ah, Allora, ho capito che giocare da mobile è veramente una spina nel fianco Nonostante io sia da controller Perché, cioè, ragazzi, ti ci devi abituare In primis per i comandi a schermo di audio che io non ho mai avuto Non ho idea di come funzioni, no? E sono piuttosto poco intuitivi, se posso permettere di dirlo Poi, vabbè, anche in realtà per la grafica, per lo schermo molto piccolo Cioè, capito? Vieni eliminato a caso, completamente a caso perché non hai idea di dove la gente arrivi Non hai la più pallida idea di dove la gente stia arrivando E poi capito? Tutti minano così a caso Io per esempio questo tipo mi ha levato 90 Non l'ho manco capito che mi stava sparando. Qua se trovo mezza persona Mezza ragazzi che sa vagamente come cavolo si gioca Cioè non è che mi massacrano Eh infatti ho un tizio addosso Ho un tizio addosso Ma perché non mi fa? Dio santo! Ho oh, oh, un fucile da fanteria Ho oh, un fucile da fanteria Io con tutti sti comandi a schermo non ci capisco nulla Dove sono i miei materiali? Ah stanno in alto ok Calmi Mi fa quest'altra pozza grande Ma dovrebbe starci un tizio tipo qua No un tizio là c'è cioè, ma Cioè co come dovrei anche solo pensare di volerlo sparare Fatemi capire Mi trovo per sbaglio in mezzo a questi due tipi No per sbaglio letteralmente per sbaglio E mi, mi trovo che ora sparano me tipo Oh, no, da dietro perché lasciatemi stare cioè, voglio, voglio cercare anche di vincerla una partita, capito? Mi sono messo in impegno. E, wow. <ride> Perché? Perché sono venuto a fare tutto questo? Poi, come si permette di aprirmi automaticamente le porte? Ma chi, chi te l'ha detto che le voglio aprire automaticamente? Lasciale chiuse queste porte. Secondo me ha più senso mettere le armi nei posti speculari rispetto a quello che di solito metterei. È tipo di così. Esatto, così io posso modificare l'inventario come faccio di solito senza dovermi imbrogliare il cervello, ok? Mi lascio il fucile da fanteria per il momento, nonostante, immagino, possa non essere la cosa più intelligente da fare. E c'è il tizio lì che si sta facendo dei materiali. Ok, ottimo, perfetto. Un headshot con il fanteria però da soddisfazioni per quanto lo possa trovare un po' noioso da usare. Almeno con questi comandi a schermo ho la certezza che non c'è nessuno nel palazzo che all'improvviso compare e mi massacra. Io lo concedo, questo glielo lo concedo. Buonasera. No, non materiali. 92, non so neanche io come ho fatto. Eh, vabbè, sì, mezzo panino sono, un panino Cioè questo seriamente mi è venuto a pushare ma, ma sei, sei Ma sei proprio una forma canina, sei Raga, fatemi acquistare il lancia Sul da sto tipo, vai, sì, sì, grazie Ciao, qua già stiamo impediti Perché giocare da mobile è quel che è Oh, tizio Uh, ok, doppio colpo, carino Modifica, ok, è forte Più o meno No, cavolo, devo ricordarmi che la terziaria qua è messa malissimo Devo fare ste cavolate dai. Mamma mia ragazzi io Non so questa cosa come sia possibile Non mi ha fatto neanche una volta danno ma. Vabbè sono stato fortunato e basta Via scappiamo non facciamo domande Uh carino Ok questo è un tipo che si farà eliminare facilmente Questa vaga impressione Ah cavolo Mamma mia sono stato un po' fortunato mi sa No dai ma non si capisce nulla su sto gioco Non ha senso restare raga Tanto se mi allontano così tanto non potrà mai colpirmi A prescindere da quello che accade Ma insiste Ah no un altro forse No no no no è il tizio è il tizio è il tizio Con l'arco sì. Io mi arrendo Allora io letteralmente Provo l'ultima volta a giocare a questo coso E se non vinco non fa niente Io chiudo tutto e non lo riapro mai All'interno della mia vita, ma fino alla fine Proprio, andiamo, non perdiamo tempo <ride> Muori, ma come fai? 844 84. Io non ci gioco più, basta, no, chiudo tutto, ciao, ciao Io dico, co ragazzi, come fate a giocare a sto coso? Cioè, voglio vi voglio bene, ma come fate? Cioè, io ho utilizzato un controller ed era ingiocabile Dico, voi no, che magari non usate il controller. come fate? Vabbè, l'importante è che vi siete divertiti, che abbiate visto il mio sclero Vi ricordo solo di lasciare un like, ragazzi, e di raggiungere almeno i 2000 Per questa sclerata assurda che mi ha fatto venire sto gioco Ma soprattutto iscrivetevi al canale e attivate la campanellina Nel caso in cui non l'abbiate ancora fatto Noi voi ci becchiamo alla prossima